Recuperiamo l'oggetto numero 4, primo firmatario Consigliere Mancini, seconda firmataria Consigliere Puletti, installazioni, sistemi di videosorveglianza, circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità. Prego Presidente Mancini. Grazie a lei Presidente, parliamo di un tema che è alla ribalta anche della crona, che è in Umbria, recentemente sono state aperte indagini su maltrattamenti in alcune strutture, quindi questa interrogazione nasce, Presidente e colleghi, anche da fatti incresciosi che sono avvenuti nella nostra regione ma non di meno in Italia e questo chiaramente ci impone anche alcune riflessioni che adesso andiamo a eh, citare anche richiamando dispositivi di legge anche a livello nazionale, è un tema che la Lega ha affrontato in quest'Aula anche nella passata legislatura a cui chiaramente non c'era stato in seguito, quindi è un'occasione per tornare su un tema molto sentito da, dalle famiglie e non di meno da chi oggi parla insieme alla collega Puletti. Quindi visto l'articolo 57, rubricato Sistemi di videosorveglianza e tutela dei minori e degli anziani del decreto legge 18 aprile 2019, numero 32. Disposizioni urgenti per il lancio del, del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di generazione urbana, di ricostruzione a seguito di eventi sismici, che dispone che al fine di assicurare una più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi, per l'infanzia nelle scuole dell'infanzia statale e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro, per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 fino al 2024, finalizzato l'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni anno di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Il punto 2 di questa legge dice a tal fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali per, assistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno. Quindi questo è il tema, il punto 2. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con autorizzazione appunto di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascun anno appunto come abbiamo detto prima per le scuole anche qui dal 2020 al 2024, quindi finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui, al presente comma, nonché per l'acquisto di apparecchiature finalizzate alla conservazione dell'immagine per un periodo temporalmente adeguato. Al punto 3, con appoggio apposito provvedimento normativo nei limiti di risorse, di cui è comma 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa si provvede a ad dare attuazione agli interventi ivi previsti, così contiene l'articolo 3. Visto quindi il decreto ministeriale del 31 dicembre 21, reparto delle risorse del Fondo Finalizzato all'istrazione di sistemi di videosorveglianza, circuito chiuso, nelle strutture sociosanitarie, socioso assistenziali per anziani e persone con disabilità e con i quali sono stati previsti per la regione Umbria per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità, complessivi euro 1.216.000 euro per l'anno 2019 2024 Visto in particolare che l'articolo 2 del decreto ministeriale in parola, che dispone che le regioni presentano al Ministero della Salute, Direzione Generale, ...della programmazione sanitaria uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse di cui è l'articolo 1... ...visto al punto 2 che il programma dovrà riportare il fabbisogno complessivo relativo alla regione... ...e l'indicazione di interventi ritenuti prioritari e oggetto di finanziamento raggruppati per stazione appaltante... ...unitamente al programma le regioni dovranno presentare una breve relazione tecnica... Che, ...chiedo scusa che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga per ognuno le seguenti informazioni. Ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto dell'intervento, superficie complessiva della struttura coperta dal sistema di videosorveglianza, indicazione se si tratta di nuova installazione ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema di videosorveglianza già esistente, numero di dispositivi che si intende installare e configurazione del sistema, Cronoprogramma di acquisizione e installazione emessa in funzione, quadro economico con indicazione di eventuali lavori accessori per l'installazione, quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale, descrizione del programma di manutenzione post installazione specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale finanziamento ma sono a carico della regione con spesa corrente. Al punto 3, la procedura di valutazione positiva del programma si conclude con l'emanazione del nulla oste di approvazione del programma medesimo da parte della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta per conoscere se la Regione ha presentato al Ministero della Salute il programma per l'utilizzo delle risorse previsto al decreto ministeriale 31 dicembre 2021 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, circuito chiuso, finalizzato ad assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio sanitarie, socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno e comunque per conoscere lo stato di attuazione del medesimo decreto ministeriale. Grazie. Grazie Presidente. Con decreto del Ministro della Salute del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 52-3 marzo 22, sono state assegnate alla Regione Lungria risorse complessive per 1.216.000 euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso tutte le strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. A carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, così come previsto all'articolo 5,7, comma 2, del decreto legge 32, 2019. Con PEC eh, 6086 del marzo 22, il Ministero della Salute ha chiesto alla Regione del di presentare uno specifico programma per l'indicazione del fabbisogno complessivo rilevato e degli interventi ritenuti prioritari. E oggetti di finanziamento, raggruppati per stazione appaltante. La regione dell'Umbria, sempre con PEC del 31 marzo 22, ha chiesto all'azienda USUmbria 1 e USUmbria 2 di comunicare i fabbisogni e di trasmettere la documentazione prevista dal citato decreto ministeriale. Nei mesi successivi, le aziende sono state risollecitate all'invio della documentazione richiesta. A fine ottobre l'azienda Usumbria 2 ha trasmesso i fabbisogni per un totale di 560.000 euro. A metà novembre l'Usumbria 1 ha trasmesso i relativi fabbisogni per un totale di 656.000 euro. In data 1 dicembre 22 la documentazione acquisita è stata inviata al Ministero della Salute con riferimento alla quale la Regione Umbria è in attesa di riscontro. Successivamente in ottemperanza a quanto previsto l'articolo 3 del citato DM 31 dicembre 21 sarà stipulato uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 90 numero 241 tra la direzione generale della programmazione sanitaria ed il legale rappresentante regionale per definire le modalità di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria. Grazie. Eh, Mancini. Mancini prego per la replica scusi Presidente scusi Assessore io sono abituato quindi in pratica la documentazione l'abbiamo mandata ce l'abbiamo perfetto no perché effettivamente eh, nella risposta risentivo quello che avevo scritto io quindi alla fine 550.000 euro l'ASD 2 600.000 euro l'ASD 1 quindi diciamo noi abbiamo di fatto al Ministero inviato tutta questa documentazione, quindi un po' siamo indietro bisogna dirlo. No? Quindi invitiamo ad accelerare sia gli uffici regionali che la direzione sanitaria a chiudere un tema che come ho detto in, in apertura Assessore noi abbiamo affrontato più volte in quest'Aula chiaramente. Prendiamo atto che questo decreto del 2019 insomma, alla fine chiarisce una necessità impronosticabile che è quella della tutela, del rispetto della persona che molte volte, come abbiamo letto purtroppo nei giornali, grazie a Dio a nostra regione questi episodi sono veramente rarissimi e ce ne dispiaciamo, ma questo è un tema che è meglio prevenire che curare. Quindi questo permetterebbe non solo all'assessore di avere una si dice, memoria dell'operato ma questo va anche a tutela per sgombrare il campo a tutela del personale sanitario perché forse potrebbe essere letta male questa questione invece garantire un'assistenza uh, un puntuale, un allarme sanitario qualora ce ne fosse la possibilità perché non possiamo ovviamente mettere un operatore su ogni paziente ma questo in qualche maniera garantisce sia le famiglie che gli operatori sanitari, quindi mi dichiaro soddisfatto per la risposta e eh, invito con la sua attenta vigilanza che queste risorse puntuali già dal 2020 disponibili non vengano disperse in alcuna maniera, quindi la invito costantemente a monitorare, magari se poi a un certo punto, Assessore, vorrà ridurre la Commissione Sanità sul percorso dei primi progetti messi a terra. Ne saremmo ovviamente grati. Grazie.